Nanno? È qui che tieni i tuoi soldi Mi raccomando, non dirlo in giro Perché non li porti in banca? In banca? Troppo insicuro! Se le banche saltano, i miei soldi sono andati! Non se accettiamo l'iniziativa moneta intera! Allora i nostri soldi in banca diventano assolutamente sicuri. Vota sì per l'iniziativa Moneta Intera. Il tuo denaro, la tua sicurezza, il tuo futuro. Se i tuoi soldi sono in banca puoi di nuovo dormire tranquillo. Senza materasso? Oh, niente paura, te ne compro uno nuovo.